Hola a todos. Vamos, vamos! vamos a balar. Vamos vamos. Vamos a cantar. ¡Vamos, vamos, vamos! Ale, ale. ¡Vamos, vamos! Yepa. Yepa. Vamos, amigos. Vamos, vamos. Garibaldi Fuferito. Fuferito en una gamba. Garibaldi che, Garibaldi che comanda, che comanda i suoi soldati, solda. Garibaldi, Garibaldi fu ferito, fu ferito in una gamba, in una gamba. Garibaldi che comanda, Garibaldi che comanda. Che comanda i suoi soldati? Che comanda Mi raccomando! Mi raccomando! Non perdete i prossimi video! Non perdete i prossimi video! Ciao a tutti! Ciao a tutti!